Ciao, come state? Tutto bene? Ah, passate bene le feste? Sì, avete mangiato, avete festeggiato. Mi raccomando, domani dobbiamo raccontarci che cosa abbiamo ricevuto per Natale alle 9 e un quarto nella nostra seduta diretta. Io sono qui perché, mannaggia, è proprio vero che sono, sono dei pasticcioni. Eh, sono qui perché vi faccio vedere uno dei regali che mi sono arrivati. Proprio in occasione del Natale, la macchinina nuova. Ebbene, eh, aspettate lì che adesso arrivo. Eh. La macchinina nuova che però, ahimè, ha fatto sì che io dovessi dire addio all'altra macchina che mi ha portato in giro, mi ha fatto raccontare tantissimi posti e anche voi avete avuto modo di vedere questi posti. Ma è anche vero che, insomma, una macchina nuova mi permette di fare nuovi viaggi, quindi raccontare nuove cose. Mm -hmm chissà dove vi porterò con questa macchina unico neo è che insomma con tutti questi nomi lettere P, R, N, D, S cioè non ci capisco ancora una mazza e niente e quindi devo ancora imparare va bene ma non importa insomma imparerò e vi porterò per luoghi sperduti lontani a raccontarvi qualcosa che magari potete Ah, non so suggerirmi anche voi nei prossimi viaggi in 2022 speriamo nonostante insomma pandemia e cose varie che eh, ci dia la possibilità veramente di viaggiare ma la cosa importante è che voi siate stati bene che non abbiate mangiato troppi panettoni altrimenti poi vi viene la pancina ma poi insieme magari facciamo qualcosa per mandarla giù, qualche dieta ma tutto questo è naturalmente per eh, darci appuntamento come vi dicevo domani l'ultima, praticamente ultima diretta prima della fine 2021, ci faremo quindi ancora gli auguri ma sono curiosa di sapere invece che cosa avete ricevuto voi, per cui vi aspetto mentre io vado a fare un viaggio, eh, un giretto per imparare, per impratichirmi con la macchina nuova, vi do appuntamento domani mattina alle 9 e un quarto, vi aspetto puntuali mi raccomando ciao